Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come sempre vi invito per prima cosa a dare un'occhiata al mio sito www.gorsardi.com dove potete trovare centinaia di lezioni gratuite e anche molti libri eh, raccolte, trascrizioni, corsi che, che ho fatto, pubblicato. Quindi dateci un occhio e oggi vado a cerco di accontentare una richiesta di una persona che mi segue da moltissimo, eh, Kelly, che eh, ahimè per me, purtroppo per me è eh, inglese o americano, non ricordo, quindi parla giustamente madrelingua e invece il mio inglese come eh, sa è eh, pessimo, quindi fare una lezione in inglese non mi sembra a caso, però cercherò di metterti i sottotitoli. Quindi si parla di Ghost Notice, perché mi ha chiesto un approfondimento di questo argomento, perché ha delle difficoltà eh, nell'esecuzione di queste questa tecnica. Io ho già fatto delle lezioni mesi fa, l'anno scorso, eh, però vado volentieri ad approfondire un po' l'argomento cercando di ripartire da, da concetti base di questa tecnica e per fare ciò io consiglio eh, come primo esercizio di scordarsi un attimo della mano sinistra, left hand, e concentrarsi sulla destra. Quindi, tenere stoppate le corde e iniziare a fare le ghost. Io, come sapete, come ho già spiegato nelle lezioni precedenti, come tecnica principale, come posizione principale per la mano destra, utilizzo quella vicino al ponte, al bridge. Però nulla vieta di fare gli stessi esercizi dove vi torna più comodo. Quindi, eh, primi esercizi, fare le ghost molto lentamente con le note, con le corde appunto stoppate. Col metronomo a velocità ridotta poi eh, aumentare piano piano, gradualmente ad esempio, 4 ghost per corda: 4 su Mi, 4 su La, 4 su Re, 4 su Sol. Torno indietro. Altrimenti. Eh, Terzina, ad esempio, una terzina per corda oppure una, no, una ghost eh, per corda. Quindi eh, può, potete inventarvi i vostri esercizi. Eh, che è sempre la cosa migliore poi alla fine prendendo magari spunto eh, quando inseriamo poi le note quindi a eh, mano sinistra prendiamo ad esempio un si bemolle possiamo fare con una nota sola eh, ad esempio ottavi quindi se metto un nota ta ta ta posso fare una nota e una gosta ad esempio pure la prima ghost, la seconda nota oppure ehm, due note due ghost tre note e una ghost oppure anche l'inverso, tre ghost una nota ghost due note due ghost una nota e una ghost e eh, scusa anche qui si può eh, vedere infinite possibilità eh, altro consiglio quello di fare eh, le scale molto nettamente oppure anche esercizi classici eh, eh, 1 2 3 4, quindi un, un dito per tasto. però farle, ad esempio, eh, una nota e una ghost, quindi pure le scale, per esempio, si bemolle maggiore. Possibilità sono infinite. Eh, un altro consiglio che volevo darvi oggi eh, è quello di fare attenzione anche a quale corda eh, su quale corda eservo la ghost. Faccio un esempio: eh, facciamo un semplicissimo groove, una linea di basso, semplicissima mi, per esempio. sono tutti sedicesimi eh, però con le ghost quindi mi ghost re ghost sembra fatto così eh, la sol diesis fa diesis fa mi solo la prima nota la prima ghost io posso suonarla sullo stesso diciamo tasto sulla stessa corda di dove suona la, la nota quindi il mi ma posso anche suonare eh, la ghost su, sulla corda sotto ad esempio quindi sul re e mi cambierà sia il suono, che sentite. E sia anche, eh, può essere un'opzione in più per eh, l'esecuzione di un groove, magari un po' più complicato. A volte eh, scegliere una corda diversa per fare eh, la ghost può aiutarci, può semplificare l'esercizio. Quindi questo è un altro consiglio che vi do. Eh, proviamo un altro che.. Eh, no. Sentite la differenza, se io facessi tutto in eh, sedicesimi senza le ghost piano piano le cose. Quindi faccio lento. A velocità poi più elevata, sentite la differenza. sono fondamentali, però vi consiglio di creare dei semplicissimi pattern, dei semplicissimi groove e inserire piano piano qualche questa linea. Poi posso inserirci le ghost piano piano. Quindi invece di fare non mi ricordo più cosa ho fatto, però più o meno avete capito? alcuni esempi, qui ci vorrebbero almeno una decina di lezioni per eh, dire tutto quello che, che vorrei, però per oggi mi fermo qui, che credo eh, Kelly, eh, parlo a te, ma parlo a tutti quelli che mi guardano, credo che già eh, fin qui gli esercizi da fare siano moltissimi, ovviamente li scrivo tutti e trovate tutto nel pdf allegato e in più... Eh, farò altre lezioni magari dedicate all'argomento e come creare delle linee di basso efficaci inserendo eh, le ghost e ovviamente il funk è quello è il genere che si presta meglio ma io ad esempio le utilizzo quasi tutti quasi ovunque quasi tutti i brani che sono mi viene proprio naturale quindi eh, ti ringrazio per la richiesta, che per me sono sempre motivazioni e, e anche idee nuove per, per le lezioni, invito tutti voi a fare altrettanto se, avete, eh, se volete approfondimenti su qualche tecnica, su, sull'armonia, sull'improvvisazione, sulla lettura, su tutto, eh, basta lasciare un messaggio e io poi piano piano eh, le faccio tutte. Eh, ragazzi, per oggi è tutto, vi aspetto poi alla prossima lezione e come sempre se vi piace eh, questo tipo di, di lezioni, se le trovate interessanti e utili, mettetemi un mi piace e magari anche condividete, che mi aiutate nel mio piccolo a crescere un pochino. Grazie a tutti, buona serata e al prossimo video!